Oh, hai saputo della grande ricerca Trova il Papero di Interago Academy? No, sono curioso. Ah! Se sei un responsabile delle risorse umane, puoi richiedere il kit gratuitamente e costruire il papero. Un papero come questo? Ma no, un papero che dovrai costruire utilizzando solo sei mattoncini tra quelli che sono nella busta. E poi che fai? Ti do un indizio. Questi sono gli occhi. Ah, belli. E poi? Costruisci il papero, scatti una foto e la pubblichi sul profilo Instagram della tua azienda. Usa l'hashtag Trova il papero. E poi che succede? E poi la foto che riceverà più like si porterà a casa questa magnifica Canon EOS 4000D. Ma è bellissimo, grazie. Questi sono per te. Grazie.